Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa stola molto molto carina che io ho deciso di chiamare stola notti d'oriente è una stola che può essere usato sia nelle serate eh, importanti per qualche cena sia anche se uscite soltanto per fare una passeggiata questo perché la particolarità di questa stola non è tanto nel punto ma nel filato che ho usato in realtà ho usato due filati unendoli tra di loro e sono quelli della miss baby soft e eh, della mistrico filato linea Miss Baby Soft colore 16 in questo colore blu notte al cui ho alternato il fior di cotone la me di cuoricini tre sfere quindi vedete sono entrambi cotone ma uno è senza la me e l'altro è con il la me e io ho utilizzato entrambi i filati lavorando con un 103,5 di cui ho utilizzato tre gomitoli quindi 150 grammi del Miss Baby Soft e tre gomitoli del fior di cotone la me quindi anche in quel caso 150 grammi in descrizione naturalmente vi lascio a link del sito web incertando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori il colore che ho scelto io come vi ho detto è quello del blu notte, in realtà chi ha seguito i video precedenti ha usato il fior di cotone e me per creare la maglia Sterling Sky e siccome mi era avanzato del filato ho deciso di fare una uh, stola da poterci abbinare e per questo sono andato a unire i due i due filati, la lavorazione di questa stola è semplicissima ve la faccio vedere, è stile un po ragnatela se così vogliamo dire ma io la trovo veramente stupenda è una stola con un punto molto estivo ma che secondo me può essere usata benissimo anche in autunno o all'inizio della primavera con sotto una maglia a maniche lunghe oppure un vestitino a maniche lunghe quindi è perfetta sia per poter essere usata durante le sere eh, per andare in giro o anche a degli eventi importanti questo perché vedete non si nota proprio il fatto che in alcuni punti c'è il me e in altri no eppure io quando ho lavorato sono andata a lavorare prima un gomitolo senza me, poi un gomitolo con il me, poi di nuovo un gomitolo senza me, poi di nuovo un gomitolo con il me. quindi sono andata a alternare questi due gomitoli non sono andata a contare eh, i vari motivi per alternarli mi piaceva l'effetto che aveva di fine perché vedete purtroppo così non si vede ma vi posso assicurare che è bellissimo vedere alcune parti senza me e altre parti invece che splendono grazie alla me quindi è una sola che può essere sia importante ma può essere usata anche per una serata tranquilla in passeggiata per il riva al mare la mia stola alla fine è larga 57 cm lunga 162 cm circa voi naturalmente potete farla più larga e anche più lunga io nella, nel video vi dico quante catenelle ho montato e il multiplo e in base a questo voi potete decidere se farla ancora più larga o farla ancora più stretta o farla ancora più lunga 160 la è la misura eh, la lunghezza giusta perché vedete riesco a farmela andare eh, dietro a coprirmi sul davanti posso usare una spilla per eh, bloccarla qui sul davanti e lasciarla che scenda così quindi posso giocare con vari modi in cui indossarla utilizzando una spilla soltanto bloccandola come in questo momento o addirittura metterla così quando voglio fare le foto un po più particolari detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto, o sulla mia pagina Facebook Concentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uccidentare e Sferruzzare o mi trovate su Instagram come Elsa faccio l'hashtag Concentando con Elsa e se avete acquistato i filati presso la merceria un cioè, Uncidentando con i filati sul sito web o la merceria Coletti potete anche taggarci sia sulla pagina Facebook Merceria Coletti sia sulla pagina Instagram Uncidentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per Realizzare la nostra stola, io ho deciso di utilizzare due filati, il Miss Baby Soft della Mistrico Filati e il fior di cotone La del della in Tre Sfere. Come vedete, entrambi i filati sono blu, solo che uno è senza la me e l'altro invece è con il La perché voglio dare uh, vita ad una stola che abbia appunto uh, dei, delle parti senza la e delle parti con la me per renderla qualcosa di un po' più particolare rispetto al solito. Allora, io lavorerò con 103,5 e vi mostrerò come fare la lavorazione su un campione nel campione io ho messo 54 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 13 a cui bisogna aggiungere poi 2 catenelle eh, perché serve per avere l'inizio uguale alla fine di ogni giro ah, per quanto riguarda la stola vera e propria io monterò 132 catenelle quindi 130 più 2 catenelle se voi la volete fare ancora più larga non dovete fare altro che aggiungere altre 13 o 26 catenelle io in questo momento, nel mio campione, come vi ho detto, ho montato 54 catenelle e ho iniziato a lavorare con il Miss Baby Soft. Una volta terminato il gomitolo, passerò a lavorare col fior di cotone. Quindi alternerò gomitolo a gomitolo. A questo punto, quindi, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare due catenelle, che sono stata prima maglia alta quindi una e due. Prendo il filo, salto la prima delle mie 54 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. Quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva una maglia bassa nella catenella successiva per un totale quindi di 3 catenelle e eh, di 3 maglie basse 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo quindi salto 4 catenelle 1 2 3 4 entro nella quinta e realizzo una maglia alta Vado nella catenella successiva un'altra maglia alta per un totale quindi 2 maglie alte 4 catenelle 1 2 3 4 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa vado nella catenella successiva seconda maglia bassa vado nella catenella successiva terza maglia bassa 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle ricomincio da capo quindi salto 4 catenelle 1 2 3 4 entro nella quinta e realizzo una maglia alta catenella successiva seconda maglia alta 4 catenelle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 prendo il filo salto 4 catenelle e ricomincio da capo quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta una maglia alta nella catenella successiva 4 catenelle 1 2 3 e 4 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e realizzo una maglia bassa una maglia bassa nella catenella successiva una maglia bassa nella catenella successiva sal, faccio 4 catenelle e vado a terminare il mio giro quindi salto qua ho realizzato le 4 catenelle salto 4 catenelle entro nella quinta e realizzo una maglia alta entro nella successiva e vado a fare una maglia alta Ho terminato così il mio primo giro e adesso andiamo a fare il secondo giro secondo giro realizzo 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho la seconda la prima delle mie maglie basse vado a fare una maglia bassa ora vado a fare una maglia bassa sopra la successiva e due maglie basse per un totale quindi di tre maglie basse una maglia bassa successiva 4 catenelle una due tre e 4. e ricomincio da capo quindi maglia alta sopra la maglia alta maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle 1 2 3 e 4 prendo il filo e eh scusate vado dove ho le maglie basse realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi una successiva 2 successiva 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo vado a fare questo per tutto il mio secondo giro vi farò vedere come terminare Sto per terminare il secondo giro ho fatto le 4 catenelle vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta Entro nella terza catenella e che qui la mia prima maglia alta del giro del primo giro e vado a fare un'altra maglia alta Ho terminato così anche il secondo giro il terzo giro è uguale al secondo che è quindi è uguale anche al primo quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle 1, 2, 3, 4, una maglia bassa sopra ogni maglia bassa quindi 1, 2, 3, 4 catenelle 1, 2, 3 e ricomincio da capo quindi vedete il terzo giro è uguale al secondo e al primo termino il terzo giro vi farò vedere come terminare e poi faremo il quarto e ultimo giro sto per terminare il mio terzo giro vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia seconda maglia che equivale alla mia prima maglia alta a questo punto andiamo a fare il quarto e ultimo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 5 catenelle una due tre. 4 5 prendo due volte il filo sull'uncinetto vado dove ho la seconda delle mie tre maglie basse e realizzo una maglia alta doppia 3 catenelle e 5 catenelle 1 2 3 4 5 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta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 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta terminato così anche il quarto e ultimo giro adesso si ricomincia da capo vi faccio rivedere come fare il primo giro dato che abbiamo una base diversa qui amo le catenelle qui invece abbiamo una base diversa quindi vi faccio rivedere come rifare il primo giro eh, e poi questi sono i quattro giri che andremo sempre a ripetere quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una due tre prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 4 vado dove ho l'ultima delle mie catenelle quindi entro nella quinta catenella e realizzo una maglia bassa una maglia bassa sopra la maglia alta doppia una maglia bassa nella prima delle mie 5 catenelle 4 catenelle 1 2 3 e 4 e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta Una maglia alta sopra la maglia alta successiva 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho la quinta catenella e realizzo una maglia bassa Una maglia bassa dove ho la maglia alta doppia una maglia bassa nella prima catenella del gruppo di 5 4 catenelle una due tre e quattro e ricomincio da capo quindi questi sono i quattro giri che andrò sempre a ripetere e uh, Alla fine io vi dirò la mia sola quanto mi è venuta lunga quindi non andrò a contare i motivi ma dirò soltanto quanto mi è venuta lunga io vorrei che fosse a meno sui 155 uh, 160 centimetri uh, E quindi alla fine vi dirò naturalmente uh, fino a che uh, misura sono arrivata e vi ricordo di nuovo che io alternerò i colori quindi quando mi finirà questo gomitolo andrà a lavorare con quest'altro e così via allora, ho terminato la mia stola. Vi dico già che mi è venuta larga circa 57 cm, lunga circa 162 cm. Vedete, molto lunga quindi, bella eh, coprente rispetto alle altre stole che faccio solitamente. Per quanto riguarda la, ehm, il cambio colore. Allora, io questa volta non mi sono messa a contare ogni motivo per poi ai eh, motivi per poi ogni tot andare a cambiare colore, ma quando finivo un gomitolo, iniziavo eh, il successivo però uh, con il lame, io vi ricordo che ho usato due filati: quello della Miss Baby Soft colore blu, uh, senza lame, e il fior di cotone lame del cuoricino 3 stelle. Quindi ho iniziato col fior di cotone, ha ah, finito il primo gomitolo. Ho usato il primo gomitolo del fior di cotone, e poi ho di nuovo riusato, finito quel gomitolo, la Miss Baby Soft. In totale, io ho utilizzato tre gomitoli del Miss Baby Soft, tre gomitoli del fior di cotone, e ho terminato la stola con il fior di cotone lame. Non mi interessa il fatto che l'inizio eh, sia fatto con un filato diverso rispetto alla fine, in realtà la stola mi piace proprio per questo, perché, eh, in realtà, da lontano eh, non si nota questa, questa differenza, perché, come potete vedere, il colore è identico. Cambia appunto solo il fatto che ci sono dei motivi senza la Me e dei motivi con la Me. Quindi, in alcune parti la stola eh, luccica, in altre no, e questa differenza mi piace tantissimo. Io non ho fatto e non farò alcun tipo di bordino perché sapete che non sono amante dei bordini, quindi questa sola poi essendo già particolare di suo eh, non, mi, non mi sembrava il caso di dover andare a fare anche qualche bordino. Quindi anche questa stala è terminata.